I, I uh, apologize, uh, first of all, because I'm speaking English, um, if I spoke Italian, all I would be doing here would be ordering food and asking my way to the bathroom. Um, and second, for the uh, quality of my voice, uh, my greatest sin is that I talk too much, and this is my penis today. Uh, to have a sore throat, uh, but I'm very glad to be with all of you, and with Andre Monte, who is um, a very prominent person working for the same things that I work for in the U.S. Um, I'd like to know a little about the audience. Uh, first of all, how many of you are computer programmers? Okay. Okay, anyone who didn't raise their hand for one of those must be dead or asleep. Um, okay, and how many of you have heard of open source? Okay, uh, are you Linux users? Okay, well it sounds like I'm preaching to the converted then. Uh Andrea, I think you had some opening remarks. Alright, I'm keep waiting, that's what happened il mio problema è che siccome faccio l'avvocato e insegno legge, eh, mi porto dietro il marchio di Caino che è quello che fa ad la gente perché eh, molti preferirebbero una visita dal dentista piuttosto che stare a sentire anche soltanto un quarto d'ora di codici, di, di carilli, di eh, codici, quindi cercherò di rendervi eh, questo intervento il meno eh, pesante possibile. Um, in realtà, anche d'accordo con Bruce, ci piacerebbe che la giornata avesse il carattere di, di grossa interattività e quindi, eh, proprio nello spirito dell'open source, di condividere eh, opinioni e idee. Perché in questo tipo di settore credo che nessuno possa dire di avere eh, l'ultima parola o di detenere il Vangelo su argomento, momento. Quindi, sentitevi eh, liberi di intervenire, di, eh, di fare domande, di effettuare valutazioni. Penso che sono... Sarà più interessante per, per tutti. Volevo aprire questo incontro definendo il concetto di open source perché sia importante mettersi d'accordo sul significato delle parole. Eh, possiamo definire l'open source come una metafora che è quella della lingua. Chi è il proprietario dell'italiano piuttosto che dell'inglese? Nessuno. Eh, chiunque di noi utilizza la lingua in una eh, infinita varietà meglio e c'è chi lo fa peggio. Quando qualcuno utilizza la lingua in modo particolarmente influente, particolarmente brillante o elegante, uno scrittore, un poeta, un giornalista, uno scienziato, questo modo di utilizzare la lingua viene immediatamente messo a disposizione di Un nuovo utilizzo di questo sistema e quindi di fondamentalmente elevare il proprio, il proprio livello di cultura nella dimestichezza con la lingua e quello che dicevamo, diceva Renitene per base quente cioè nella possibilità di definire i concetti in modo estremamente preciso ora provate ad immaginare invece che la lingua abbia un proprietario questo proprietario vi dice quali parole potete usare, qual è il loro significato, quando potete usarle, come potete usarle e quando dovete smettere di utilizzarle. E soprattutto vi dice quali sono, questo proprietario può anche i di creare determinate parole. Se poi questo proprietario è straniero, peggio ancora. Quindi in sostanza, fuori di metafora, se applicate questo è la differenza fra il concetto di open source e il concetto di software proprietario. Questo implica che non stiamo parlando soltanto, tra virgolette, di migliorare l'efficienza dei programmi, di lavorare con uh, software più potente, più, più elastico, uh, più performante, ma stiamo parlando di libertà, di trasparenza e compatibilità. Peraltro come credo che conosco potrete anche spiegare molto meglio di me il concetto di eh, codici aperti e eh, di condivisione delle informazioni non è affatto recente per quanto riguarda la storia dell'informatica all'Università di Berkeley per esempio la nascita di UNIX del sistema operativo UNIX è la prova provata diciamo che eh, contrariamente a, a quella che è l'opinione comune, il software nasce libero per poi subire una certa svolta commerciale che non è di per sé dannabile, come dico subito, uh, una certa svolta commerciale che poi ha chiuso i sorgenti, cioè ha legittimato questo modello proprietario. Io mi sono qui la sottotitoli per venuta per il corso, poi possiamo andare avanti.